un po' differente, non indosso la creazione perché è un regalo per una mia carissima amica l'ho chiamato Scaldacollo Rosemary è uno scaldacollo o comunque poncio ed è una taglia ML quindi uh, più grande rispetto alla taglia che faccio solitamente realizzata ai ferri vi faccio vedere subito che filato ho utilizzato io ho utilizzato il filato della DMC Linea Mini uh, Magnum Tweed Color che è questo gomitolone da 200 uh, grammi che misura 217 metri ho lavorato con i ferri del, uh, con i ferri del numero 9 e vi dico che questo è un misto di 70 x acrilico 20% lana 3% viscosa il colore che ho usato io che è questo è il 104 e ha queste fantastiche sfumature ma vi ricordo che ci sono anche altri colori come questo che è anche già un colore che ho utilizzato uh, per fare in questo caso un poncio per me che è il numero 107 che ha le sfumature del verde uh, verde acqua più o meno però ce ne sono veramente molti altri che trovate tutti sul mio sito uh, filati Elsa di cui vi lascio il link in descrizione per poterlo realizzare ho utilizzato un solo gomitolo, come vi ho detto ho lavorato con i ferri del numero 9 e questo scaldacollo barra K mi è venuto largo circa 35 cm e lungo circa 77 cm, è un lungo rettangolo che poi va cucito insieme, si va a cucire un lato più corto vicino a quello più lungo, scusate qua, in modo tale appunto da avere questa cucitura, eh, in realtà voi potreste poi fare continuare la lavorazione una volta cucito, riprendere le maglie e lavorare qui per creare un collo, ma io ho preferito lasciarlo. in in questa maniera uh, per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti e che ci permettono appunto di ottenere queste tre strisce uh, due di maglia um, rasata e poi quella centrale che è invece una striscia con diversa uh, non volevo fare un, non ho dovuto fare un punto rilievo quindi tipo una treccia perché poi avevo paura che dava fastidio se la si vuole indossare uh, sopra uh, sotto, uh, sotto dei cappotti quindi ho preferito invece optare uh, per una lavorazione piatta però appunto movimentata eh, è semplicissimo quindi due giri che vanno sempre ripetuti detto ciò spero che anche questa semplice creazione ma molto carina molto particolare vi piaccia e che se desiderate realizzarla se è così mi raccomando mandatemi poi uh, le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo facebook La Libertà di Uncentare e Sveluzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial che vi informo che sarà brevissimo penso che ci sarà massimo un giorno eh, due di scarto perché anche quello è ferri per me ed è già terminato per Realizzare il nostro scaldacollo, io utilizzerò il questo gomitolone della DMC che si chiama Mini Magnum Tweed Color. Il colore che userò io è il 104, però qui è nel mio campione. Che vado a fare in realtà, mostra lo stesso numero di maglie perché questo l'ho già iniziato per vedere la lavorazione. Come veniva um, um, di inizierò con un altro colore sempre del Magnum Tweed Color. Questi sono appunto il colore che utilizzerò per la vera e propria uh, scaldacollo. Questi per gli altri, e questo è un altro colore. E Qui come vedete invece utilizzerò questo che comunque è un colore che sto utilizzando per un altro progetto. Lavorerò con i ferri del numero 9 e vi dico già che io ho montato 36 maglie. Ora, per quanto riguarda il multiplo, in realtà non c'è un proprio multiplo. Diciamo che in base alle, alle maglie che ho montato io, possiamo capire quanto andarlo a togliere o mettere maglie. Eh, la cosa principale da dover sapere è che queste 36 maglie io adesso quando andrò a fare il primo giro, le dividerò in 12, quindi le prime 12, le 12 centrali e le 12 finali. Quindi, diciamo che appunto serve questo. Eh, se voi lavorate con un filato più sottile, quindi con un ferri invece del i ferri del numero 7 volete la mia stessa larghezza a me la mia um, scaldacollo il mio rettangolo per adesso sta venendo largo circa 35 centimetri allora se lavorate con i ferri del numero 7 avete quindi un filato più sottile invece che 12 12 12 andate a mettere uh, 15 15 e 15 uh, se invece volete che um, lavorare con il 9 ma volete fare una, uh, una un poncio allora in quel caso dobbiamo sempre aumentare invece che 12 io Direi di andare a mettere anche 20 se non 22 quindi 22 22 22 per un totale di uh, 40, uh, 66 maglie quindi um, se invece la volete fare uh, più piccolina allora in questo caso andate a mettere in più stretta quindi invece di 35 non lo so volete fare 30 centimetri, andate a mettere 10 10 e 10 quindi detto ciò ripeto io ho 36 maglie e possiamo andare a fare il nostro primo giro I giri da fare sono due quindi veramente molto molto semplice e l'unica cosa quando andate a lavorare naturalmente non avrete neanche bisogno eh, di usare il marca punti, eh, scusatemi, non il marca punti il conta giri perché appunto sono due giri e sono facili da riconoscere. Quindi primo giro, vado a lavorare le mie prime 12 maglie tutte a diritto. Allora io solo in questo caso nel primo giro lavorerò la prima maglia, nei giri successivi io la prima maglia non la lavorerò mai. Quindi andiamo a fare i nostri 12 maglie alte, 12 maglie a diritto. Quindi una, due. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 le altre 12 maglie le lavoriamo a rovescio Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Le ultime 12 invece le lavoriamo a diritto, quindi veramente semplicissimo, 12 maglie a diritto, 12 maglie a rovescio, 12 maglie a diritto. Questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro primo giro, quindi sto per terminare, mi mancano le ultime 4 maglie, 11 e 12 l'ultima maglia invece la andiamo sempre a lavorare mi giro con la con i ferri e vado a fare il mio secondo e ultimo giro lavoro tutte le maglie a rovescio quindi ricordatevi io la prima non lavoro vado direttamente a lavorare la seconda e vado a lavorare tutte le maglie a rovescio per tutto il secondo ferro e poi si ricomincerà dal primo quindi, come vi ho detto, è una lavorazione veramente molto semplice. Continua a lavorare quindi adesso tutto il secondo ferro a rovescio. Quindi sto per terminare il secondo ferro come vi ho detto, tutto a rovescio. Mi giro e ricomincio dal primo. Vi ricordo dobbiamo fare le prime 12 maglie a diritto. 1 2 Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici le altre 12 maglie al rovescio quindi mi porto il filo sul davanti e vado a lavorare lavorare le mie 12 maglie al rovescio quindi davvero semplicissimo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 Le ultime maglie le andiamo a lavorare a diritto. Quindi una Ops 10 11 e 12, e si ricomincia poi col secondo ferro che andiamo a lavorare al rovescio. Quindi vedete alla fine si creeranno tre strisce, qui dove abbiamo la maglia rasata, e qui al centrale invece al centro abbiamo una, la maglia non rasata. Che in questo momento mi sfugge il 9, perdonatemi. Però vedete, viene in questa maniera, tre strisce. Dobbiamo lavorare tutta la lunghezza del nostro rettangolo ripetendo questi due giri. Um, io voglio utilizzare tutto il gomitolone, quindi alla fine vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi vi farò vedere come andare a cucirlo per creare appunto il nostro scaldacollo. Allora, io ho terminato il mio rettangolo. Ho usato tutto il gomitolone e il mio rettangolo mi è venuto lungo circa 95 cm A questo punto, dobbiamo andarlo a cucire in modo appunto da creare il nostro ehm, scaldacollo. Per poterlo cucire, naturalmente, io prima l'ho eh, lavato un attimo e ehm, sistemato in modo tale che i bordi qui mi venissero non più arricciati. Quindi faccio in questo modo prendo il lato più corto, da quest'altra parte. E curvo così e vado a cucire quindi il, il lato più piccolo a quello più lungo, quindi questo è il mio rettangolo lungo, prendo il lato opposto, quindi vedete questo è il lato opposto, quello più piccolo, e lo vado a cucire qui sul lato più lungo, in questo modo creerò appunto il mio scollo, eccolo qua, lo scollo quindi adesso con ago andremo a cucire qui normalmente passando soltanto da una parte all'altra per tutta la lunghezza allora ho terminato di cucire il lato più corto a quello più lungo, quindi questo è lo scollo del mio scaldacollo e questa è la punta che viene sul davanti. In realtà potreste fare delle, um, mettere dei, come si chiamano, um, delle frange oppure rifinire il collo, io invece ho deciso di lasciarlo così com'è perché mi piace appunto com'è venuto.